Bene, buon, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Um, come ricorderete abbiamo avuto un'altra occasione qui qualche settimana fa ed è stato un momento importante e credo che lo sia anche questo pomeriggio un momento importante perché apriamo questi due giorni uh, che prevede appunto questo incontro con il professor Mantovani questo pomeriggio e poi domani celebreremo l'inaugurazione dell'anno accademico del 782 anno accademico del nostro Ateneo e avremo l'onore di ulteriormente approfittare della disponibilità del professor Mantomani domani mattina con lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione del nostro anno accademico. Um, vi ringrazio intanto di esserci così numerosi eh, e, e così eh, presenti Co ringrazio le colleghe e colleghi e tutte le dottorande e i dottorandi e, e, e tutti gli emerging scholars che, che, che sono sicuro sono qui con noi questo pomeriggio per avere questo questo scambio questa opportunità di confrontarsi su un tema che forse vi interessa un ciccinino direi eh? è un forse Così, di, di straforo, l'idea del pubblicare può essere interessante. Un percorso un po' a zigzag. Eh, mi auguro che eh, l'interazione sia bidirezionale, quindi eh, spero che facciate, farete... Non vi chiedo di interrompermi mentre parlo, perché credo che non succede mai, quindi è inutile dirlo. Però alla fine spero che ci sia e riusciate a seguirmi. Sia le persone che sono molto sofisticate, che eh, sanno e sanno magari più di me. Eh, sia le persone invece che si occupano di estetica, di filosofia di, eh, eh, volevo fare farò degli, quindi mi seguirete nelle, nelle curve e se qualcuno è interessato a, alla mia storia personale eh, ho avuto il privilegio di avere eh, un, un issue di un giornale scientifico dove c'è una specie di autobiografia eh, scientifica e parto dall'insegnamento Parto dall'insegnamento perché le due cose vanno insieme eh, e eh, mi piacerebbe che ci fossero, dal dottorato nascessero anche vocazioni all'insegnamento eh, perché eh, siamo stati eh, segnati dai nostri insegnanti a tutti i, i livelli. E parto dall'insegnamento e eh, do questa diapositiva almeno due o tre messaggi. Questa è una diapositiva che io utilizzo da molto tempo Uh, da un nella mia attività di insegnamento uh, uh, faccio ancora lezioni uh, agli studenti di medicina e ai dottorandi e, eh, riguardo all'infiammazione che tutti conosciamo è una cosa classica uh, in cui però ci sono dei pezzi che non c'erano la risposta infiammatoria è una risposta al dismetabolismo, cioè alle alterazioni, al fatto di essere obesi. Eh, è una delle quindi che ha cose vecchie, cristallizza cose vecchie, la, la uso da molto tempo e adesso è impressa su New England, <ride> eh, in un arreglio che, che uscirà su New England Journal of Medicine, che lo dico per eh, chi non, non si occupa di medicina. Allora, il rapporto con l'insegnamento è a due vie. Eh, noi eh, pensiamo, facciamo ricerca, insegniamo, cerchiamo di trasmettere il sapere, ma l'insegnamento ci insegna. E le domande che gli studenti mi fanno, eh, tante volte, mi, mi sono state di grande stimolo. e di grande. Eh, quindi questa è la prima cosa. La ricerca è un rapporto stretto con le signore. Magari ci rigettano i lavori, però eh, poi siamo dei bravi insegnanti. E, è altrettanto importante. Questa, è, eh, è una, eh, questa diapositiva tanti, eh, rappresenta un po' l, eh, un pezzo della mia storia, e grazie per averlo citato. Rappresenta un pezzo della mia storia ma ha un certo numero di messaggi. Io mi sono eh, occupato e eh, ho dato un contributo, credo che questo sia, anzi sia riconosciuto. A capire che il cancro non è solo la cellula tumorale, ma è anche la nicchia ecologica dentro cui eh, cresce eh, un cancro e eh, della nicchia ecologica fanno parte delle cellule che passano al nemico che a me piace pensare, chiamare come dei eh, poliziotti eh, corrotti. Eh, la persona che ha dimostrato che nei tumori non ci sono formalmente, ma ci, ci sono eh, non solo. Eh, Cellule eh, tumorali ma anche cellule normali. Eh, e questa persona con cui ho lavorato si chiama Bob Evans, è largamente dimenticato. E lo ha pubblicato su una rivista a cui noi non daremmo nessun peso: Transplantation. Però è stata una cosa. La mia storia personale muove da, questa, eh, da questo lavoro di, di Bob Evans. Eh, il secondo messaggio è che io ho lavorato nel Regno Unito e lavoro ancora nel Regno Unito, è stato menzionato, ho una cattedra a Londra e il principio del dottorato eh, nel Regno Unito, che eh, assieme all'Italia dove è nata la, uh, la scienza, come la conosciamo oggi, oggi è nata, è nata, no, è nata non lontano da qui e eh, nel Regno Unito, Beh, il principio del dottorato è di farsi una domanda e di arrivare a una domanda scientifica, e di arrivare alla risposta. Non necessariamente pubblicato. Si può discutere un dottorato inglese senza aver pubblicato. Poi nella vita reale questo non succede, o succede raramente, molto raramente, però eh, mi, piace, eh, mi piace ricordarlo, perché quello è il cuore. Poi la, uh, la pubblicazione è la uh, manifestazione. Uh, ho lavorato con uh, Bob Evans e uh, nel... Uh, nel secolo scorso tanto tempo fa pubblico, ho pubblicato tre lavori eh, tre lavori in cui a differenza di quello che si pensava ho mostrato che queste cellule che stanno eh, lì nella cellula, nel tumore, aiutano la crescita tumorale si chiamano macrofagi nel gerco eh, e questi tre lavori ci sono due o tre cose di su cui vorrei, vorrei sottolineare una, la prima è che sono lavori che ho fatto nel laboratorio di Bob Evans e di Peter Alexander e li ho pubblicati da solo cioè Bob Evans e Bob e Peter hanno detto questa è la tua idea e il tuo lavoro lo pubblichi da solo e sono in un certo senso lavori a cui sono effettivamente molto legato e sono anche uno, se ricevo qualche premio, è, è, è, ho ricevuto dei premi, in larga misura sono legati a questi, a questi, a questi lavori. Eh, la seconda eh, cosa che, eh, forse non so, io non sono stato così bravo come Bob Evans e Peter, come Bob e Peter devo dire, in qualche caso potrei raccontare un episodio in particolare. Un mio tecnico ha pubblicato su Science senza di me. Un bel lavoro anche. Accidenti. Accidenti. Vabbè, così succede. Dopo, quando l'ho visto, ho detto, ma vabbè, è andata così. Eh, eh, ovviamente, scusate, questo lavoro è stato rigettato da tutte le riviste principali qui torniamo al punto adesso non so quanto Michele daresti per International Journal of Cancer adesso, però questo lavoro è stato, vi posso fare l'elenco delle riviste su cui è stato rigettato. Eh, però credo che sia un lavoro che eh, credo che sia stata una scoperta significativa non lo giudico, se lo dico io vabbè ma lo giudicano un po' tutti però non, è, non mi sono arreso questo è l'altro messaggio che vorrei dare Dopo cinque anni, un altro pezzo della storia uh, in cui mi sono ci siamo chiesti se questi sono dei poliziotti corrotti, le cellule tumorali devono attirarli, beh, abbiamo scoperto che c'era una chemochina, la prima di una famiglia, una, una storia, una fam abbiamo contribuito a identificare una famiglia di molecole che reclutano uh, questi macrofagi e promuovono la crescita uh, tumorale. Una, do un altro messaggio alle persone giovani, se avete la sensazione di avere fatto, questo poi è diventato un paradigma generale, accettato questo uh, che è importante eh, la nicchia ecologica che il cancro non è solo la cellula tumorale e poi qui c'è Michele che si, può si possono utilizzare queste cellule per uh, riattivare le risposte immunitarie qui c'è Michele Maio, scusate eh, il eh, eh, se scoprite qualcosa, pensate bene a che nome date. Eh, perché eh, eh, i nomi nel nostro mestiere, le etichette, sono importanti. Eh, io ho, ho anche fatto qualche riflessione di carattere epistemologico su questo. Qui noi abbiamo sbagliato il nome, pensate, abbiamo dato un nome che era sbagliato, lo sapevamo, pensate, poi abbiamo sbagliato, ma non rifate gli errori che qualche volta abbiamo fatto, in questo caso sicuramente ho fatto io e questo è solo per dire che eh, c'è un'altra cosa che eh, vi vorrei dire cioè, i paradigmi in scienza cambiano e questo è il bello della scienza ed è che sbagliamo e se sbagliamo eh, in modo trasparente lo riconosciamo eh, all'inizio del eh, millennio due colleghi Scusate, sui lavori rigettati vorrei ricordare due cose poi mi dite se vado troppo lungo perché ho perso un po' all'inizio eh, Warburg ha scoperto che il metabolismo è molto importante cioè il consumo dell'ossigeno e, eh, e del glucosio è una cosa molto importante e adesso questo ovviamente è importante per, per tutto è importante adesso ci stiamo accorgendo che è importante Beh, il lavoro di Warburg è stato rigettato da Nature il lavoro di Bargur è stato rigettato da Necio e a un incontro dei premi Nobel negli anni 60 c'è una dichiarazione ufficiale dei premi Nobel che dice la genetica non c'entra niente col cancro devo dire che avevano fatto una cosa hanno detto però invece il metabolismo è importante quel primo pezzo era completamente sbagliato e il secondo pezzo invece era giusto, però Faccio un esempio di come si cambia idea, eh, o oh, ci si corregge, ci si rimette in gioco. Eh, Doug Hannan e Bob Weinberg, due eh, colleghi non bravi, bravissimi, eh, questi due colleghi all'inizio del nuovo video dicono facciamo una riflessione su, dopo cento anni di ricerca sul cancro, che cos'è il cancro? E dicono, il cancro sono sei caratteristiche fondamentali questi sei hallmarks, eh, hanno tutti a che vedere con la cellula tumorale. Non c'è quello che adesso chiamiamo il microambiente. Io non ero d'accordo eh, e eh, lo, non l'ho pubblicato male, l'ho pubblicato su Nature. Cioè, secondo me c'è un settimo sigillo e eh, dopo eh, un po' di anni, eh, quando hanno rivisto gli hallmarks, eh, hanno cambiato idea, hanno detto la nicchia è importante il sistema immunitario è importante e ci sono pure eh, hanno pure usato l'immagine che avevo utilizzato io, ecco, questa è una delle caratteristiche di come procediamo cioè che ci rimettiamo in discussione se eh, qualcuno eh, ci dimostra che eh, quello che pensiamo è sbagliato eh, e io, dato che eh, è un uditorio misto, eh, voglio dire eh, una riflessione ho pubblicato questa cosa con delle citazioni che avevano a che fare di carattere filosofico e eh, ehm, eh, epistemologico, non, non entro il perché, ma di tipo epistemologico. E eh, io, francamente, in parte non era farina del mio sacco, ma era eh, risultato di, di, di conversazioni con una persona che non menziona, che non ha voluto essere eh, sul lavoro. Per cui mi succede di essere invitato a dei meeting di filosofia. Allora se posso farvi, eh, anzi ho parlato al congresso europeo di filosofia eh, l'anno scorso, allora se posso farvi una raccomandazione, tenete la testa aperta, tenete la testa aperta. Non è solo il modello molecolare che state eh, studiando, eh, o non è immagino il problema di tipo artistico o epidemiologico, Ci si può, eh, conta la contaminazione è buona magari non vi porta dei lavori ma per percorsi strani magari fra un po' di anni vi invitano a qualcosa dove non avreste mai pensato che qualcuno vi invitasse a parlare pubblicare serve ovviamente a far conoscere il vostro lavoro, a far conoscere quello che avete fatto a far avanzare il settore, a condividere serve a condividere e pubblicare eh, però succede eh, eh, di pubblicare mi è successo recentemente su una rivista molto importante che è questa in cui Cecilia e io abbiamo pubblicato questo lavoro non entro nel messaggio ma c'è una eh, strategia di inibire il eh, fuoco che sostiene la crescita tumorale eh, e che è, ha fallito e noi pensiamo che ci sia un dovere etico di fare una sperimentazione eh, clinica di farmaco prevenzione eh, in una quota molto ben definita di soggetti eh, e eh, per cui non troviamo sostegno eh, perché, perché tutte le strategie di farmaco prevenzione eh, Michele Ariano mi corregge se sbaglio eh, hanno fallito, tutte hanno fallito. Eh, allora succede allora, noi pubblichiamo per condividere quello che scoppiamo, eh, eh, pubblichiamo per eh, metterci in discussione. Eh, può succedere qualche volta di pubblicare per dare un messaggio che qualcosa va fatto. C'è un gruppo, fra l'altro, che si chiama Canal, che è stato messo insieme in Italia, che in questo momento non è finanziato, ma io credo che quello... E l'abbiamo pubblicato, devo dire, questo, questa cosa l'abbiamo pubblicata per quello, per dare un messaggio, guardate, che si deve fare per eh, i pazienti. L'altra storia che vi vorrei raccontare brevissimamente eh, è una storia che ab abbiamo fatto, è un dottorando, a proposito di quello che, di cui dicevamo prima, questo è Fernando Martinez, un eh, dottorando, all'epoca dottorando eh, cubano, eh, che eh, lavorava con Massimo Locati eh, e con me, e che adesso ha una posizione in Inghilterra, quindi non conta, giusto per le valutazioni attuali non conta vabbè, questo, scusate è una, una faccenda di cui parlavamo noi bravissima come altre persone che ho, ricevuto, che ho avuto in laboratorio da Cuba eh, Fernando fa una cosa, scopriamo che ci sono dei, eh, una famiglia eh, di geni eh, e ci rendiamo conto che se noi facciamo 100 le parole codificate dal nostro genoma, quasi, di quasi il 20% di quelle parole noi non conosciamo il significato. Sembra incredibile, perché i meccanismi di sostegno, i meccanismi con cui anche noi mettiamo i nostri eh, ragazzi a fare dottorati, sono meccanismi che tendono a focalizzarsi su quello che sappiamo. Allora, se voi prendete questa famiglia di geni, e qui parlo alle persone eh, che invece fanno dottorato biologico medico qui c'è una molecola che tutti noi conosciamo si chiama cd 20 perché gli anticorpi contro cd 20 hanno cambiato la vita dei pazienti con patologie reumatologiche hanno cambiato la vita dei pazienti con i tumori ematologici Beh, dei parenti di Cd20 questa famiglia non sappiamo niente non sappiamo a cosa servono a cosa fanno allora noi eh, siccome uno per i motivi di. grazie al lavoro di Fernando ne abbiamo scelto uno abbiamo detto beh adesso cerchiamo di capire cerchiamo di entrare in quello che si chiama eh, non si chiama qualcuno ha chiamato l'ignoroma no? c'è il eh, Uh, il genoma, uh, c'è il microbioma, c'è l'ignoroma, cioè allora, questo, questo mondo in cui non sappiamo. Il mio invito è, entri, dobbiamo entrare nel, uh, in questo mondo. Questo pone dei problemi. pone Dopo, torno un momento, se guardate, guardate la data del lavoro a proposito delle pubblicazioni, 2006. Nel 2019 abbiamo capito cosa fa una di queste molecole, ma non è che non ci abbiamo lavorato dal 2006 al 2019. Ci abbiamo lavorato e poi chi risolve il problema, chi prende la gloria, diciamo, è poi una persona. Questo secondo me pone tanti problemi. Pone il problema del riconoscimento di chi dal 2000, in realtà al 2006 vuol dire che noi l'abbiamo pizzicato prima l'abbiamo eh? eh, pizzicato, scusate, pizzicato nel senso che l'abbiamo pescato eh, pone il problema di chi eh, ci ha lavorato prima, eh, dei meccanismi di riconoscimento del lavoro che è stato fatto prima di chi ci finanzia chi finanzia ricerca ad alto rischio, ad alto rischio in cui per 4 per 14 anni non ci sono risultati pubblicati allora molto francamente Alberto Mantovanni se l'è potuto permettere perché eh, perché, eh, perché ho le spalle grosse avevo le spalle grosse però è un problema per la nostra comunità cioè sostenere ricerca che sia ricerca ad alto rischio e che magari per molto tempo non dà luogo eh, a pubblicazioni o a pubblicazioni importanti come questa. Tra l'altro questo è giusto perché noi impariamo dai pazienti, poi uno, la ricerca è trasversale, a noi interessava questo mondo, cioè la resistenza ai tumori, che è quello che ci interessa, la resistenza agli agenti microbici, poi ci torniamo un pochino di, di, di striscio, eh, e poi scopriamo che questo è il secondo gene, non scopriamo, lo abbiamo scoperto, non hanno scoperto gli altri, è il secondo gene le cui eh, polimorfismi sono associati a neurodegenerazione, che è uno dei problemi che abbiamo. Quindi la ricerca poi attraversa i confini. Prendo il tempo, ho ancora? No, tempo, uh, a proposito di contaminazioni con, uh, con uh, discipline umanistiche. Uh, Volevo. poi abbiamo, siamo stati confrontati con, eh, con Covid-19 e eh, la coscienza questo è il virus visto dai miei nipoti che non è male come visione eh, perché c'è Spike che è la cosa che più o meno tutti abbiamo visto e abbiamo imparato a conoscere e la coscienza di non sapere perché questa è la base del mi pongo un problema faccio un dottorato una domanda ho una domanda ho alcune domande e cerco di rispondere alla domanda con la coscienza eh, che so di non sapere, che eh, non è la eh, coscienza, eh, non è eh, un filosofo eh, socratico che, eh, citato da Manzoni eh, chi era costui che diceva che non si può sapere, è la premessa per sapere o per imparare qualcosa. Eh, questo è, è, è il quadro, è il non sapere, ci siamo stati confrontati con malattie nuove, questa dei bambini, MISC, eh, Long Covid, che ci preoccupa eh, molto per le conseguenze sugli individui, eh, c'è cioè la, la parte neurologica, gli individui e la società. Eh, Abbiamo fatto da subito i genetisti da me, abbiamo, abbiamo, ci sono due cose che vorrei dire. La prima è che eh, abbiamo pubblicato male, eh, il primo, abbiamo messo in open access il primo eh, lavoro di genetica, a aprile se non ricordo male, 2020, quindi è arrivato a marzo, ad aprile eravamo in open access. E eh, il primo lavoro di genetica poi siamo stati parte di un consorzio europeo uh, che ha questi per chi non questo è un Manhattan plot uh, questi sono grattacieli, sono cromosomi uh, su cui ci sono geni uh, le cui varianti, le tue variazioni genetiche sono associate a rischio di avere la malattia grave. E uh, fra l'altro qui è stato per me è piacevole diciamo così vedere dei vecchi amici perché qui ci sono geni che codificano perché mochine che, come eh, è stato detto abbiamo contribuito a una famiglia che abbiamo contribuito a identificare e a caratterizzare e poi questo è Andrea Andrea Ganna Andrea è uno di quelli che non verrebbe contatto a proposito di discorso di mio, perché lui eh, sta a Helsinki e eh, Andrea ha detto mettiamo insieme tutto quello che sappiamo di genetica, di Covid-19 e cominciamo a costruire l'architettura del rischio genetico di avere la malattia grave in Covid-19 eh, eh, questo è il, è, il, è, il, è il lavoro che è uscito, è uscito su una rivista molto importante, è uscito su Nature e di nuovo siamo confrontati siamo, sono partito da un lavoro di cui ero l'unico autore alc alcuni lavori Qui eh, l'elenco dei lavori è molto più lungo, o è più lungo, uh, o è lungo quanto il lavoro stesso, perché sono 3.600 autori. <ride> Io sono 3.600, ma eh, il mio contributo è, è ovviamente un, è quasi, è, è stato l'idea all'inizio di dire dobbiamo subito, a marzo, dobbiamo, e, aggiungo, ti do i soldi per fare la genetica. Non avevamo un euro dal... Sistema pubblico, aggiungo questo. Eh, allora questo ci pone dei problemi, eh, ci pone dei problemi. La, la ricerca in biomedicina è diventata sempre più una ricerca una grande, che richiede grandi masse critiche. È una eh, ricerca eh, che, eh, in cui abbiamo un problema di nuovo di riconoscere eh, il contributo dei singoli. Uh, e, uh, e per esempio in particolare uh, delle persone giovani, questo è un caso, estremo, eh, un caso estremo delle persone giovani quindi è un, è un, uh, è un problema voglio anche dire una cosa riguardo alla, uh, uh, che riguarda l'impatto io non ho portato uh, non ho messo una diapositiva per, uh, me ne sono dimenticato che riguarda pubblicazioni verso impatto nel uh, 2018 Uh, e 21 inizia la campagna vaccinale e, uh, e la persona principale io e Maria, Maria Rescigno diciamo beh, <ride> cominciamo a vaccinare vediamo le risposte la, il test banale che avevamo allora poi dopo due minuti avevamo anche un test guarda, misuravamo gli anticorpi e poi ci siamo messi a misurare le cellule T e ci siamo accorti a febbraio del 2020 ci siamo accorti che eh, le, eh, le persone che avevano già avuto Covid-19 avevano una risposta altissima a una dose singola adesso facciamo fatica a riportarci al, eh, un anno e mezzo fa ma allora noi non avevamo le dosi di vaccino vi ricordate la gente che diceva che eh, faceva l'impossibile per avere accesso al vaccino, si vaccinava con vaccini improbabili, andava in Serbia per, per fare Sputnik e potremmo continuare. Con le... Non avevamo dosi di vaccino. Allora ho avvisato il Ministero della Salute e, scusate, un collega negli Stati Uniti, a Ponte fra Stati Uniti e Francia, abbiamo messo in open access i dati e, nel giro di un mese, ho avvisato il, il Ministero della Salute, nel giro di un mese in quasi tutta Europa eh, si è adottata una politica vaccinale in cui si diceva che eh, una, dose di vaccino, una dose di vaccino in chi aveva avuto Covid equivaleva a una dose, a, era la seconda dose. C'è una stima che dice che questo, questa cosa abbia fatto risparmiare 100 milioni di dosi in una, globalmente. La pubblicazione. Abbiamo mandato il, uh, il lavoro di nuovo, ma abbiamo... ci hanno bastonato tutti. <ride> Qualche altro collega è stato più fortunato e è stato bene. Il nostro lavoro non è uscito male, perché è uscito sul Journal Clinical Investigation. Allora, di nuovo, uh, la pubblicazione è uno strumento. Abbiamo condiviso uh, i dati, ed era importante che condividessimo i dati, e i co nostri colleghi incidentalmente il nostro collega con cui poi abbiamo fatto un lavoro assieme lui ha avuto più fortuna, l'ha pubblicato su New England come correspondence, noi l'abbiamo pubblicato su Journal Clinical Investigation alla fine non è andata male però, però, però la cosa importante era condividere i dati subito quella era la cosa importante quella era la cosa, era l'impatto e avere un impatto subito eh, sulla eh, credo L'ultima, eh, eh, credo che sia la penultima, l'ultima diapositiva, riguarda un messaggio di carattere eh, generale, un'idea di carattere generale, che non è ovviamente solo mia, ma è che eh, immunità e infiammazione eh, siano, eh, una, eh, attraversino patologie diverse, usando un termine filosofico a proposito di eh, contaminazione, una metanarrazione della... Eh, medicina eh, contemporanea perché, perché eh, con, mettono, eh, si conne connettono eh, cose molto diverse eh, patologie eh, infettive eh, stile di vita ambiente, stati eh, neuropsicologici con patologie diverse che vanno dalla patologia car cardiovascolare al cancro alle eh, malattie neurodegenerative Presento questa diapositiva agli studenti e dico: abbiamo pubblicato non male, uh, non male uh, sono uno dei colpevoli di questa diapositiva. E dico: dov'è l'errore? Abbiamo sbagliato qualcosa in questa diapositiva. Io vi lascio con la domanda: qual è <ride> l'errore? Uh, e, uh, e qual è il senso? Il senso è che. Eh, facciamo ricerca, facciamo insegnamento, dobbiamo essere eh, disponibili a cambiare idea se i dati eh, non dicono quello che... o se abbiamo semplicemente commesso un errore giustificato, è giustificabile, ma eh, abbiamo fatto... c'è un errore, e anche un errore grosso in questa, in questa diapositiva. Eh, infine, eh, beh, colgo l'occasione non per fare pubblica, pubblicità a un libro che ho scritto molto tempo fa. Fra l'altro l'idea del libro non è, mia, è stata mia, ma è stata di Elisabetta Sgarbi, eh, ma vi vorrei lasciare il messaggio eh, di non aver eh, paura di sognare, perché eh, credo che questo sia eh, quello che fa andare avanti il mondo, cioè il fatto che qualcuno, eh, voi, eh, non abbiate paura eh, di sognare. E, eh, Sognate di volare, come in questo quadro di, uh, Mila, uh, di Marshall Gall, uh, sopra uh, Witzbeck, in questo caso è il posto dove lui vo vola, uh, sogna di volare insieme all'amore all della sua vita, uh, che vi auguro di trovare, a proposito del tema, che vi auguro di trovare un amore della vostra vita con cui sognare di volare sopra Witzbeck o Siena, che è sicuramente molto molto più bella di Witzbeck. E, Grazie di nuovo e aspetto le domande. Molti stimoli, credo che siano, siano arrivati. Eh, io ho preso una paginata di appunti per quanto mi riguarda ma credo che la cosa migliore sia appunto aprire il microfono a chi, a chi lo chiede eh, non vi capiterà diciamo, frequentemente perché è un'occasione direi prego grazie Alessandra Regneri eh, grazie Alberto. Devo dire che la citazione di Andrea Ganna rappresenta un po' eh, l'idea che stai portando avanti con i dottorandi oggi, eh, perché è proprio nello spirito di, eh, di collaborazione, di indipendenza rispetto alle pubblicazioni scientifiche che poi c'è stata su Nature, ma quando lui appunto ci ha contattato a marzo del 2020 ha detto io metterò a disposizione i dati, indipendentemente dalla pubblicazione. E, e questo è quello che è stato fatto su, sulla genetica di Covid-19 con eh, questo grande consorzio internazionale ancora prima della pubblicazione di Nature e questo diciamo che, che è proprio un po' credo lo spirito e il messaggio di, da, da mandare no? perché poi la pubblicazione è venuta ma non, è, non era quello diciamo, l'obiettivo primario ma era quello di mettere a disposizione i dati eh, per cui, e eh, grazie insomma, per tutto il resto, per, per averci fatto vedere come un percorso, credo che per i dottorandi che dovevano essere in prima fila, poi ci hanno, si sono <ride> nascosti dietro e ci hanno detto a noi di, di occupare gli spazi, e eh, forse dobbiamo anche lasciare un po' a loro la, di commentare, se... allora non costringetemi a utilizzare il metodo del mio maestro, oh, oh, dico... che è quello di dire. Tu vorresti dire qualcosa? Eh. Dico una, posso riprendere la palla su questo commento che condivido totalmente. Eh, il, eh, nel, nel nostro mestiere, e uso il termine mestiere eh, intenzionalmente, eh, nel nostro mestiere, siamo sempre. Abbiamo due poli. Abbiamo un polo che è la competizione e eh, un polo, l'altro polo che è la condivisione, la collaborazione. E eh, non è solo della ricerca scientifica, uno si deve scandalizzare, non è solo della ricerca scientifica. Raffaello e eh, Michelangelo no? dicono che andasse a, Raffaello andasse a vedere, se non capisco male, eh, correggetemi, di nascosto cosa stava succedendo nella Cappella Sistina. Se uno va a Villa Farnesina, anche lì c'è qualcosa di... Eh, bisogna trovare un equilibrio. Io credo di essere sempre stato sbilanciato sul lato dell'apertura eh, e eh, eh, non voglio entrare nella mia anedottica. Se io faccio la somma algebrica di quello che ho avuto dall'apertura, eh, la somma algebrica è che io la somma GB è altamente eh, positiva. Poi, giustamente, eh, ci sono situazioni, questa della genetica, di Andrea Ganna, eh, che eh, l'apertura la, eh, ha dato, ha voluto dire condivisione e eh, ne ha tratto vantaggio la comunità del sapere, perché noi siamo parte di una comunità del sapere. Ecco, benissimo. salve prof, allora intanto grazie per, per la presentazione uh, io sono ricercatrice tipo A, quindi so il passaggio dopo del, del dottorato e la mia domanda è in realtà è un po' provocatoria nel senso tutto questo è tutto molto bello condivisibile però sappiamo bene che l'istituzione ci impone in qualche modo per continuare all'interno di questo percorso di fare pubblicazioni di raggiungere le mediane e tutto ciò che, che concerne, concerne quello che è la carriera universitaria quindi cioè, la mia non è una vera e propria domanda eh, co come facciamo ecco, a, a bilanciare equilibrare quella che è la passione con, con quello che ci viene richiesto dal, dal sistema grazie Ma io, eh, dunque io non ho una ricetta perché se l'avessi sarei già <ride> sarei già eh, io credo che uno eh, e chi vi fa da mentore deve trovare l'equilibrio e qui devo dire che la responsabilità non è tanto vostra ma è la responsabilità nostra cioè, di chi è seduto qua chi ha una responsabilità molto grande eh, e, eh, ma di chi vi fa da mentore eh, faccio degli esempi concreti molto concreti in eh, eh, In alcuni laboratori ho visto un certo costume di mettere due persone sullo stesso progetto in competizione. Io credo che questo sia, non sia etico. Uh, io andrei via da un laboratorio dove mi fanno, o sarei andato via. L'altro uh, tema, io ho mostrato un progetto che abbiamo portato avanti per Massimo e io, abbiamo portato con 14-15 anni. Era responsabilità nostra, non dei ragazzi, eh, fare delle reti di protezione, perché io mi posso permettere, francamente, di, adesso non per fare, ma è così, io mi posso permettere di non pubblicare, eh, ma i miei ragazzi no, allora eh, è responsabilità. Eh, mia di dire, beh, questo è il progetto, è altissimo rischio, ma ti costruisco una rete di protezione, ti faccio, se penso che tu sia bravo, eh, ti faccio in modo che ci sia un progetto collaterale che, eh, che ti mette eh, in sicurezza, quindi, eh, e che al tempo stesso se hai una, una buona idea o se abbiamo un buon progetto che ti do io, tu possa andare avanti, quindi... Non è facile, non è facile, uh, la responsabilità è condivisa uh, fra, uh, fra noi e voi, però nonostante le difficoltà uh, io credo che questo sia un rischio che valga la pena di correre. <ride> tradotto le persone che hanno fatto dei pezzi di quella storia in quei 14 anni avevano anche qualcosa per cui, uh, per cui erano erano protetti no io avrei due domande Buona, buonasera e grazie per la presentazione per quanto riguarda al mondo di oggi diciamo più che altro nel mondo universitario e più precisamente eh, nel mondo dell'editoria che se mi consente diciamo il pubblico usare il termine un po perverso e distorto ormai diventato che tipo di valore li dà ad oggi che, che valore li dà al suo al suo numero di h index che ad oggi detiene e che cosa pensa dell'open dell access come rivista sul uh, che valore do all'H-index, beh, a me fa piacere avere un H-Index, sarebbe, sarebbe disonesto se io dicessi, <ride> eh, io cerco di essere insomma, onesto, quindi a me fa piacere che i miei lavori sono citati, uh, mi precipito subito, e dico, no, sto scherzando, quindi sarebbe uh, sarebbe, sarebbe disonesto se io le dicessi che non mi fa piacere eh, essere credo che l'ultimo conto sia, sia il, sesto, il, il sesto immunologo più citato al mondo eh, questo mi fa piacere, non è che posso dire che, che mi dispiace, che mi martello per quello eh, eh, però dietro quello io mi chiedo non posso non, cioè alla, nel mio percorso io non posso non chiedermi cosa c'è dietro e cosa c'è dietro è abbastanza semplice è, eh, se ho fatto delle scoperte cosa ho scoperto eh, se c'è stato un impatto delle scoperte che ho fatto eh, se le persone che sono passate dal mio laboratorio eh, o che percorso hanno fatto dal punto di vista di contributi scientifici o, o clinici, perché alcuni, un eh, certo numero, erano, sono medici, che hanno fatto anche in oncologia, insomma, non, eh, Biondi, insomma, altri. Eh. E poi il mio insegnamento, perché io ho insegnato anche da un certo punto in avanti, tar, tardi, perché io sono entrato in università tardi, ma ho insegnato e eh, da questo punto di vista, per esempio, mi piace dire che... Eh, C'erano persone che erano valutate molto meglio di me dagli studenti. Per esempio, negli ultimi corsi di patologia, tanto non è, è tutto eh, trasparente: Seppo Meri, eh, che veniva a fare tre mesi di insegnamento e viene anche è appena andato via da noi, era valutato molto meglio da, delle, mie, delle mie lezioni. Facevamo più o meno lo stesso numero di lezioni. Quindi, alla fine della giornata, eh, sono. Queste, e uh, mi faccio sempre un bagno di umiltà uh, ricordando che uh, per esempio c'è cioè un, un nostro collega uh, che uh, fa uh, oncologia molecolare che ha un h index molto basso uh, lui ha fatto come scelta di vita di pubblicare solo uh, o su cell o su nature o su nature o su cell o su science forse quando gli va male e ha, un, ha un h index molto basso <ride> Eh, posso anche credo di poter dire il nome allora, eh, e poi mi devo ricordare di Otto Warburg che, eh, insomma, quindi il messaggio in generale che io penso che, che valga è che questi sono strumenti di valutazione ma non possono e non devono sostituire la valutazione su noi stessi e su chi poi dobbiamo valutare ah, scusi, la seconda domanda è fondamentale quella dell'open access io penso che eh, la, la, la ricerca scientifica e i dati debbano essere aperti e condivisi quindi io penso che open access e in covid-19 se non avessimo avuto open access cioè c'è stato un, un mutamento radicale dal punto di vista delle riviste scientifiche che eh, hanno messo eh, in accesso aperto eh, tutte le conoscenze e dal punto di vista del fatto che noi abbiamo usato open access per comunicare in tempo reale se avevamo qualcosa eh, di significativo. È chiaro che il problema poi è che eh, eh, diciamo il, il, eh, è una specie di mare magno in cui si annega. E quindi io penso che il distillato poi della, uh, della pubblicazione sia, uh, rimanga, uh, rimanga un, passaggio, un passaggio fondamentale ho risposto? domande? domande? prego, Simone grazie, grazie del talk volevo sapere un paio di curiosità una è se vi è mai capitato nel vostro gruppo di scoprire qualcosa per quella che gli autori anglosassoni chiamano serendipiti o se tutte le scoperte sono sempre state frutto di un accumulo di conoscenza e di sviluppo di questa conoscenza e l'altra, ancora più curiosità, vuol sapere chi è quel povero dottorando che ha scritto i 3600 autori nel sito di Nature <ride> e che premio gli avete dato? L'ultimo allora, punto è il più facile perché io credo di averlo detto in quella storia, della, in quella storia della, io non sono un genetista anche se ho scoperto geni, ho messo un, non il mio nome, perché è però ho scoperto un certo numero di geni, quindi ho messo nel grande libro della vita del DNA, ci sono geni che sono stati scoperti da me e dal mio gruppo, però io non sono un genetista, come, come tutti sanno. Eh, una una, una persona, dico era, attualmente Rosanna Selta, eh, una persona che non c'è più purtroppo eh, e che è stato un esempio straordinario, eh, avrei dovuto mostrare la sua fotografia. Eh, e eh, quindi la responsabilità di quel dottorando non era mica per fortuna. <ride> Però io immagino che... Eh, no, li conosco, e eh, quindi credo che eh, ci fossero reti di protezione. Eh, la, la prima è la serendipità. Io in questo momento, eh, una delle cose su cui sto lavorando, in cui, che personalmente penso che sia una mia cosa è eh, un'osservazione uh, un che è venuta fuori da una, uh, un profilo trascrizionale di queste cellule uh, che si chiamano macrofagi che sono presenti nei tumori che abbiamo fatto molti anni fa e in cui c'era qualcosa di molto strano e quindi siamo inciampati in qualcosa che Uh, non, uh, non ci aspettavamo e, uh, e su questo eh, fa parte di quello che dicevo dell'ignoroma uh, e, uh, e su questo io sto scommettendo e eh, vedendo se riesco riusciamo a capire non sono da solo perché ormai <ride> no, non e eh, se posso dare un altro messaggio eh, tutti noi facciamo analisi a cellula singola per chi non è eh, in campo biologico o medico vuol dire che da una, una cellula singola guardiamo il trascrittoma cioè tutte le lampadine accese eh, nel genoma eh, e eh, eventualmente l'attività metabolica eventualmente le vediamo dove stanno perché è diverso se dove, dove sono localizzate ecco io dico sempre, e eh, un messaggio che cerco di dare, che vi do, visto che mi è stata alzata la palla, è che, eh, è, siccome mi piace l'arte, c'è un, un pittore francese che si chiama Georges Seurat, eh, che, eh, ed era una corrente eh, che si chiamava pointillisme, cioè le, e eh, anche Van Gogh, scusate se mi allargo in area che non è mia, ma anche Van Gogh, in cioè una, una certa fase, fa delle pitture di tipo uh, Pointe perché si ispira a Georges Sorra che conosceva. Ecco, io dico sempre, guardate, i puntini vanno bene, ma non bisogna, bisogna c'è un quadro di Georges Sorat in cui c'è la Tour Eiffel, non guardate solo i puntini, la Tour Eiffel bisogna vedere, <ride> la sfida è vedere la Tour Eiffel, eh, questa è la... Mi sono un po' allargato e magari guardando i puntini salta fuori in questo momento, salta fuori l'inatteso. Beh, quando io, io mi, aspettavo, non mi, aspettavo, sì, mi aspettavo che i macrofagi nei tumori eh, uccidessero le cellule tumorali, invece le promuovevano. Quindi non era l'ipotesi che avevo. Volevo associarmi, credo che la persona che tu volessi ricordare fosse Stefano Duga. Stef non ho detto il nome, scusa. Eh no, è esatto, scusa, perché hai citato Rosanna Selta. Scusa, avevo, eh, avevo E quindi vorrei a Stefano. associarmi a questo Stefano Duga, era. ricordo di Stefano Duga, genetista di Humanitas e direi scienziato, credo che valga la pena di eh, ricordarlo in questo contesto fino in fondo. Eh, con una mutazione eh, di incerto significato sui geni BRCA che eh, non gli ha permesso di accedere a quella che ora è una terapia eh, nota, eh, che è l'olaparib, eh, e eh, introdotto in un uh, trial di cui ha preso il placebo. Quindi, eh, nonostante ciò, ha fatto una pubblicazione su se stesso. Ehm, dichiarando <ride> tutta una serie di cose e quindi veramente diciamo che credo in questo contesto sia, sia da ricordare come esempio di, proprio di impostazione scientifica fino in fondo niente da aggiungere assolutamente mi spiace solo, mi scuso di nuovo pensavo di averlo detto il nome eh, intanto grazie per eh, questa presentazione che dal mio punto di vista è stata commovente perché eh, ha lanciato un messaggio che è quello che a me piace mh, pensare di poter trasmettere ai miei studenti ogni giorno a tutti i livelli della formazione prima di tutto perché si parla anche di sogno si parla di ehm, compenetrazione di discipline diverse che si uniscono per formare Uh, dei professionisti in qualsiasi ambito e credo che questo sia molto importante per i ragazzi um, vorrei fare un, una riflessione e um, mi piacerebbe in questo senso avere uno stimolo da parte sua per uh, migliorare un aspetto um, in cui mi sento di, di non saper rispondere a uh, alcuni comportamenti che osservo nei nostri dottorandi e studenti Faccio un esempio pratico. Oggi avevamo organizzato nel nostro Dipartimento un incontro con una ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità che ha parlato di temi importanti, anche correlati con quanto presentato oggi, eh, ha parlato di sistemi con organoidi, quindi anche sistemi avanzati di cui io come chimico organico magari conoscevo poco, ma penso che non siano comu così comuni nemmeno per persone che si occupano di altro. Nel nostro dipartimento non c'è stata affluenza da parte di nessun docente, tre dottorandi oltre quelli presenti nel mio gruppo, e eh, questo è un qualcosa che per lo meno io osservo sempre più frequentemente la mancanza di curiosità per chi fa qualcosa di diverso dal tuo stretto ambito di ricerca e il pensare che eh, seguire una lezione un incontro sia una perdita di tempo rispetto al tuo scopo che è quello di pubblicare eh, e arrivare primo ovviamente è bello vedere in quest'Aula tutti questi dottorandi che ci stanno in un certo senso anche dimostrando esattamente il contrario di questo, ma eh, mi chiedevo se poteva darmi qualche suggerimento o stimolo in questo senso. Grazie. Beh, io purtroppo purtroppo eh, non, non, ho, eh, non ho una... Non ho una ricetta per, per, contrastare, per contrastare questa, che è una tendenza all'iperspecializzazione. Questo non vuol dire che uno non debba essere quello che sa e fa nel modo più approfondito possibile, ma eh, se c'è una buona vita seminariale, ed è il nostro dovere, è uno dei nostri doveri, eh, è veramente un peccato non perdete le occasioni perché sono vera... io potrei raccontare delle cose della mia vita eh, abbiamo lavorato su, su, su, a proposito di chimica su farmaci antitumorali composti chimici semplici ma solo perché andavo ai seminari di Maurizio Dincalci che lì qualcuno conosce eh, e poi abbiamo lavorato insieme andavo ai seminari di chi faceva neuroscienze, abbiamo un programma di neuroscienze e, eh, e loro sono contaminati con l'immunologia e noi siamo contaminati con l'immunologia eh, ci sono persone che si sono avevano eh, una persona che ho in mente in questo momento che sta avendo successo eh, suc scusate il termine non è giusto ma sta dando un contributo significativo è uno che, ha fatto, che è venuto da Cambridge, da noi, e ha sempre fatto immunologia e a un certo punto si è contaminato con la cardiologia e sta facendo immunologia del cuore, si chiama Marino Scalicurdi, così c'è un nome. E, veramente è un, e poi è un bagaglio che magari non si accende subito, sono lampadine che non si accendono subito, ma ti rimangono nella testa e si riaccendono e sai a chi chiedere eh, io ho, ho, ho mandato qualche giorno fa una mail a una persona in Francia perché mi si è riaccesa una lampadina eh, e eh, vediamo se, se, se ne viene fuori qualcosa adesso eh, come, come trasmettere questo messaggio francamente no, non lo so eh, però io, ne, io condivido assolutamente che i seminari sono una grande opportunità uh, per allargarsi, e, uh, per, uh, uh, è un termine brutto, ma sono uh, un investimento che uh, costa niente e rende molto. <ride> Questa... grandi a questo punto, nel senso i giovani si sono un attimo fermati. Quindi un intervento, la ringrazio per questo, escursus, per questo percorso che a partire dallo sci poi ci ha portato in questo mondo affascinante dell'immunologia e a proposito di contaminazione noi ci occupiamo di impianto embrionario, di modelli in vitro, di impianto e quindi l'immunologia, tutto quello che lei ha detto, anche nell'ambito del cancro perché alla fine l'impianto embrionario è una specie di metastasi che deve essere tollerata dal sistema immunitario che è in grado di invadere un tessuto, quindi i punti di, di contatto tra le due discipline sono davvero tanti e, e molto molto. Stimolanti, diciamo così, ecco. Quindi non so se lei ha mai avuto contaminazioni di questo tipo. Assolutamente. <ride> ecco. Se avete voglia e se c'è tempo, vi racconto una storia, ed è una storia anche di un, di un lavoro rigettato, di una scoperta, ecco. ma di una scoperta e di un lavoro rigettato. Una cosa a proposito dei lavori rigettati, lei sarebbe d'accordo sul fatto che dovessero essere pubblici i nomi dei revisori? oppure no per sapere perché qualche volta la cosa è sistematica su certi argomenti non riesce a entrare proprio perché allora, sospetti eh, che ci sia una rete insomma dietro io, uh, io francamente non, non vorrei sapere in qualche caso si intuisce ho mostrato all'inizio e c'era un, un, un, credevo di sapere chi era in qualche caso si intuisce chi uh, io però non voglio, non voglio sapere, francamente, non, siccome per molte riviste, per Nature ti chiede, vuoi essere, io francamente dico di no, perché la tendenza sarebbe di dire di sì quando li faccio passare, e eh, di dire di no tutte le volte che li boccio, e... Eh, e poi uno rischia di avere discussioni rischia di crearsi degli anticorpi io faccio l'immunologo gli anticorpi quindi io di questa cosa non, non, non, non mi non mi, non mi, non mi se volete vi racconto una storia a proposito di impianto embrionale noi cloniamo un gene a proposito di serendipità cloniamo andiamo a pesca di geni andiamo a pesca di geni c'è un tempo in cui si andava a pesca di geni geni indotti da un segnale infiammatorio che era l'interleuchina 1 peschiamo un sacco di molecole eh, non dico alcune l'inibitore di NFKB lo dico per chi fa il nostro mestiere decidiamo che eh, non ce la facciamo che c'è già qualcuno prendiamo una molecola che a me quindi la pesca non è ipotesi driven però da lì in poi c'è una molecola che a me puzza perché è un parente di proteina C reattiva cloniamo eh, il, eh, il topo eh, l'uomo, abbiamo clonato il topo l'uomo, il promotore abbiamo fatto tutto, l'abbiamo vista si chiama PtX3 facciamo è conservata nell'evoluzione, noi andiamo a scuola da Darwin, cioè l'evoluzione ci insegna, andiamo a scuola. È strettamente conservata fra il topo e l'uomo. Eh, e eh, facciamo eh, un, un topo eh, knockout, quindi il gene è inattivato, e abbiamo un fenotipo di fertilità femminile, cioè, abbiamo un fenotipo di fertilità quindi la molecola è fondamentale per la fertilità femminile cioè, ho tutta una storia sull'Africa poi su questo se mi interessa la racconto <ride> E eh, eh, a, a quel punto ci mettiamo a collaborare noi non sappiamo un accidente di fertilità <ride> e ci mettiamo eh, a, a collaborare con una persona a Roma eh, che si chiama Antonietta Sallusto e, eh, scop lei scopre <ride> con i nostri strumenti, scopre che questa molecola è fondamentale per eh, la, uh, il cumulo oroforo, che è questo, uh, questa cosa che circonda uh, l'uovo. Eh, eh, e noi nel frattempo scopriamo che questa molecola è fondamentale per la resistenza a patogeni nell'animale, uh, nell ma a, in particolare a funghi, ma anche nell'uomo, c'è cioè, tutta la genetica, questa è una roba incredibile mandiamo il lavoro a Nature eh, scuola, primo pezzo siamo c'è un episodio editoriale non bello lo mettiamo così, non bello ho le dimostrazioni che un referì ha usato perché posso raccontare, la, la, perché c'era un marcatore genetico che noi avevamo dentro per errore Uh, insomma, siamo sicuri che un referì ci, ci ha segato il lavoro la prima volta <ride> però noi purchiamo per primi lo stesso uh, e uh, mandiamo uh, il, il, uh, il lavoro a, a Nature e uh, Nature uh, uh, siamo in seconda revisione a un certo punto ci dicono che, uh, il, il, che c'è un lavorino su una rivista oscura che dice che la parte di fertilità, insomma, l'ha vista qualcun altro, eh, senza capire un accidente, ma l'ha vista questi qua, insomma. Però alla fine il lavoro è uscito su Necho, quindi alla fine non è andata male, non è andata male. Ma se vuole, io ho un'altra storia che posso raccontare, sto a raccontare, io ho ricevuto una lunga lettera di scuse da Necho per, per un rigetto che mi hanno da, fatto perché avevamo davvero scoperto per prima una cosa e eh, non so chi, <ride> ma, tutta una, ma neanche non è una storia. Quindi possono succedere, però se alla fine, alla fine, della, giornata, alla fine della giornata, alla fine della giornata, se eh, il lavoro è buono, se abbiamo lavorato bene, se la cosa è significativa se magari qualcuno cerca eh, ci scuppa però poi il lavoro l'abbiamo fatto noi eh, eh, eh, alla fine nella mia esperienza alla fine eh, va bene <ride> ecco. ho avuto un lavoro rigettato da Nature perché è andato alla, alla rivista mentre l'editor era in vacanza, non sto scherzando, non sto scherzando e chi lo sostituiva non ha capito che era davvero importante e quindi non ha capito la gestione del In un lavoro successivo che è uscito ho detto, mi dici quando vai in vacanza? <ride> Grazie professore, anche io mi associo ai ringraziamenti per questa bellissima presentazione, questa bellissima occasione. La mia domanda invece, anche se io afferisco comunque un'area scientifica, medica, eh, riguarda un po' un altro aspetto. Che cos'è per lei, cosa rappresenta per lei il senso di competizione verso se stessi e verso anche gli altri colleghi? E se per lei ha avuto un impatto importante nella sua carriera, quanto in positivo e quanto in negativo? Vado in una sessione, diventa una sessione psicoanalitica. <ride> Ma, il, il, io giocavo a calcio e non avevo i piedi buoni, però, eh, e non, non ero, però quando entravo in campo davo tutto io non credo di essere uscito mai da, da una partita di... mi sono anche fatto male, mi sono, ho smesso a 40 anni perché eh, mi sono, eh, mi, sono fatto il cro, mi sono rotto il crociato. Eh, ecco, <ride> anche lei. Cioè, uscivo dal campo che <ride> quello che avevo l'avevo dato, ma tutto e forse anche qualcosina di più. Allora, io non ho... Uh, sono stati pochi... Uh, I momenti in cui ho avuto, uh, cioè la dimensione della competizione, fa parte della vita, fa parte del fatto di giocare a calcio. Il calcio è bello, ma è anche, è anche, è anche competizione. Uh, il gesto è bello in sé, ma poi uno vuole far gol. Eh, nel mio caso giocavo in difesa vedere eh, per quello di fare gol eh, quindi la io credo che la dimensione di competizione sia importante ma vada tenuta sotto controllo vada tenuta sotto controllo perché, perché è altrettanto importante eh, almeno per il mondo di della ricerca che io conosco e credo per il suo eh, la capacità di saper collaborare perché se quindi uno deve, eh, credo che poi nelle situazioni concrete si debba, si debba trovare eh, un equilibrio. Eh, l, l, rispetto a, a me stesso, eh, senza entrare proprio in una situazione psicoanalitica, beh, nonostante la mia età, eh, tutte le volte che mi rigettano un lavoro e che io sento essere il mio lavoro, piango lacrime amare, cioè... Dispero, forse un po' meno che quando ero... ma continuo, continuo, continuo a, a, a soffrire. Ecco. Beh, poi c'è una competizione con se stessi. Eh. No, ecco, se questo, questo è interessante, cioè questo è un altro punto interessante. Sì, uno vorrebbe aver fatto di più e meglio, vorrebbe non aver sbagliato... O, il nome di, di una molecola che l'abbiamo chiamato Tumor Dry Chemotactic Factor. E noi sapevamo che non era fatto solo da cellule tumorali. Quindi il nome che abbiamo dato è cascato nel dimenticatoio. Non il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro è rimasto, ma il nome è cascato. Nel... E allora uno dice: eh, sì, eh, sì, sì, dice: Potevo, potevo sì, questo succede. E continua a succedere, nonostante che dovrei diventare più, più saggio. Eh, anzi, ma messo come regola nel, nel nostro dottorato, sbagliare un nome è un'invenzione, è una scoperta, una cellula, mai un marcatore mai identificato prima, e qui c'è una dottoranda che ha commesso un errore analogo, che poi verrà messa <ride> a pubblica gogna che ha chiamato una cultura di fibroblasti estratti dal lavaggio broncalveolare con una, con una sigla che io non so pronunciare e tuttora congressi mi fermo perché non so dire che cosa abbiamo identificato <ride> quindi questa è una regola importante, non sbagliare il nome prof io la ringrazio i fibroblasti adesso sono... beh ora la, la, la dice come l'avete chiamata no. se <ride> volete una sigla impronunciabile Deep S, MUCH, qualcosa è impronunciabile Grazie davvero. E volevo soltanto una domanda rapidissima che penso sia un messaggio per grandi e piccoli. Nel suo decalogo al nono posto c'è rispetta i dati. Io credo che sia veramente una cosa che merita di essere raccontata a ragazzi e anche ai grandi. Insomma, rispetta i tuoi dati. Sì, io penso che eh, bisogna, eh, è il nostro. Primo, primo, do, primo dovere è eh, rispettare i dati e non barare. E, eh, e ci sono delle cose che sono delle, eh, delle cose che secondo me sono insomma, che stanno succedendo, che sono pff, abbastanza ridicole, ma c'è una faccenda di sostanza, insomma, c'è cioè, una faccenda di sostanza. Cioè, eh, non, eh, ho dimenticato prima quando dicevo quando, quando eh, uno tira le somme eh, e ho dimenticato una cosa fondamentale, cioè uno dei momenti più belli della vita di uno che fa ricerca è quando i tuoi dati vengono riprodotti. <ride> è uno dei momenti più belli. Dici, ah, eh, ah. Eh, le cose stanno così, è uno dei momenti, quindi avere dei dati che sono eh, riprodotti, eh, riproducibili, affidabili eh, è la, è la, è, è, e quindi quella è la prima forma di rispetto. Eh, C'è poi il rispetto dei dati nel modo con cui li, eh, li comunichiamo, ovviamente li comunichiamo all'interno fra di noi. E poi c'è una dimensione sociale del rispetto dei dati e eh, durante la pandemia abbiamo avuto eh, una, eh, una patologia diffusa di non rispetto dei dati nella comunicazione, eh, nella comunicazione alla società nel suo complesso eh, con, eh, con effetti gravi. Alberto, grazie davvero. Eh, Dico una cosa. Io avevo, ho, ho lavorato con, con, uh, al Mario Neglio con Garattini uh, e uh, se, quando davamo un lavoro da guardare a lui la prima cosa che guardava andava a vedere i dati. E io trovo che sia benvenuta questa cosa di mettere in repositories i dati, in modo che i dati sono disponibili e accessibili. Eh. Parto proprio dallo, dallo spunto di Elena, da questa tua ultima considerazione, cioè il rispetto dei dati quando questi vengono comunicati non solo e non tanto nelle riviste scientifiche quanto vengono diffusi nell'opinione pubblica e devo dire che quando si parla di dati in materia di salute bisogna essere molto prudenti. Io ho sempre apprezzato la prudenza e il basso profilo che tu hai tenuto in ogni occasione pubblica Molti eh, colleghi non lo fanno e questo come dire, potrebbe generare delle illusioni dei pa nei pazienti che è qualcosa che dovrebbe essere sempre, sempre evitato. Quindi ecco una raccomandazione, devo dire un apprezzamento da parte mia riguarda anche chi eh, maneggia i dati con moderazione e li considera per quelli che in realtà sono, che sono in quel momento senza fare troppi, troppi voli pindarici. Quindi questo credo sia una lezione che... Ci hai dato via via nel, via via nel tempo. Salve, buonasera. Io volevo fare, eccomi, sono qua. Ah, ecco. <ride> volevo fare una domanda proprio in merito alla comunicazione eh, nei confronti di chi eh, non è del settore. E volevo chiedere, siccome questo appunto è stato un tema importante durante la pandemia... Volevo chiederle, secondo lei cosa si è sbagliato, cosa si può migliorare in merito? Io, eh, io a questa domanda rispondo con i criteri a cui mi sono attenuto e la riflessione che è stata dal, poi gli altri giudichino. Eh, il primo punto è il rispetto dei dati. Che cosa vuol dire i dati? Vuol dire dati condivisi, vuol dire dati disponibili, vuol dire dati condivisi dalla comunità scientifica. Quando noi abbiamo sentito che nel mio laboratorio vedo il virus attenuato, eh, mi fermo, eh, non erano dati disponibili nella nella comunità scientifica dove erano? adesso non per fissarmi sulle pubblicazioni ma non erano neanche l'open access eh, potrei continuare eh, il virus è attenuato eh, eh, il, una molecola eh, a proposito di pubblicazioni una pessima pubblicazione pubblicata su una mediocre rivista scientifica che dà luogo alla follia dell'idrossiclorochina il rispetto dei dati vuol dire che se c'è una meta se io faccio la meta analisi del pattume, esce pattume, non è che la meta analisi trasforma il pattume in, uh, in foie gras, no, esce pattume e quando si pubblica una meta analisi sull'Ivermectin, pattume era e pattume rimane. Eh, eh, quindi il rispetto dei dati vuol dire non solo certo, per chi i ragazzi è il rispetto dei dati quello che esce insomma, eh, quello che abbiamo detto ma poi quando usciamo vuol dire condivisione vuol dire accordo della comunità scientifica il, la, quindi, io mi sono, ho cercato di attenermi a tre e cerco di attenermi a tre e io volevo ringraziare Alberto per questa lettura magistrale e, e anche e soprattutto per un'altra cosa che ha avuto un impatto molto importante per la mia vita e per la mia vita professionale. Mi riallaccio alla domanda che prima era stata fatta sulla competizione. Allora, eh, io appunto sono dal primo settembre qui ordinario di patologia generale all'Università di Siena. E volevo dirti, eh, forse te, te l'avevo accennata altre volte ma mi faceva piacere dirtelo, che per me è stato molto molto importante il eh, periodo di una dozzina d'anni tra eh, i 90 e i primi 2000, dentro il gruppo di cooperazione in immunologia. Quindi um, alcuni che magari di quest'aula non lo sanno, l'anima di questo gruppo di cooperazione in immunologia è stato proprio Alberto Mantovani. Io lì... Sono cresciuto tantissimo e ho appreso tanto e diciamo il mio percorso immunologico non sarebbe potuto avvenire senza il gruppo di cooperazione in immunologia e senza Alberto. Grazie Alberto. Andando oltre i complimenti eh, e anche contro le suggestioni di un titolo così in realtà felice, non solo perché contiene la parola felice, la domanda, eh, che in realtà non è una domanda, eh, deriva da 14 anni che tu hai citato di esperimenti in attesa eh, di ottenere risultati che evidentemente hai considerato affidabili e quindi pubblicabili uh, questo porta a uh, richiamare un concetto che mh, secondo me mh, è stato trasversale in questa serata e cioè il rapporto tra il rispetto Uh, ovviamente di ciò che è stato uh, quindi dai propri maestri uh, e la testimonianza che i propri maestri hanno uh, consegnato ma anche la capacità di avere il coraggio del pensiero divergente nella ricerca scientifica uh, perché anche in molte domande che ho sentito la paura di essere divergenti rappresenta un freno al talento e eh, forse è compito ancora una volta nostro quello di insegnare a non aver paura di pensare al di fuori del quadrato io condivido al 200% cioè il... Eh, bisogna avere il, il eh, eh, quando è necessario bisogna andare eh, controcorrente eh, Michele Maio continua a tirarlo in ballo ma l'immunoterapia dei tumori eh, non, è, non ci credeva più nessuno all'inizio del nuovo millennio giusto? Eh, adesso ci credono tutti. Eh, eh, non, a volte pensare eh, eh, ci sono fa, può, questo può implicare anche insuccessi. Quindi l'insuccesso fa parte eh, della, ricerca, della ricerca scientifica. E questo noi lo, lo seppelliamo sempre, no? Uh, lo, lo, uh, uh, uh, ma l'insuccesso uh, fa parte uh, dall'insuccesso si impara uh, e uh, io credo che la, la coscienza io dico la, in modo diverso quello che tu hai già detto cioè la, uh, la coscienza di essere appunto usando un'immagine un di Bertrand de Chartres un monaco del XII secolo che dice noi siamo dei nani sulle spalle di giganti ecco un pochino tutti noi ci sentiamo credo tutti noi io c'ho cioè, i miei fra, fra l'altro fra i miei giganti in una presentazione a uno dei premi che ho avuto uh, in Germania ho, ho, io ci ho messo i miei tecnici fra i miei giganti due dei miei tecnici uh, e, uh, però uh, al tempo stesso uh, la necessità di andare oltre di vedere più lontano e magari di vedere in una direzione diversa no? condivido assolutamente e credo che questa sia una delle tante sfide di chi ha la responsabilità di essere mentore di un giovane quello di, eh, non, eh, di eh, diciamo, non frustrare <ride> non frustrare il pensiero eh, diverso ho, ho ridetto quello che hai detto tu in modo diverso Non vedo mani alzate e allora potrebbe anche essere, tanto abbiamo sentito dottorandi di diverse generazioni intervenire, <ride> eh, nel senso che eh, sono intervenuti anche ovviamente i coordinatori di dottorato, le coordinatrici di dottorato, ma eh, penso che insomma è stato anche un pomeriggio intenso e di questo voglio ringraziare il nostro, il nostro ospite. Ho preso pagine d'appunti nell'idea di fare delle conclusioni. Mi astengo dal farlo rovinerei tutto eh, perché penso che c'è un'intensità in questo momento in quest'aula ognuno starà macinando un po' delle, degli stimoli che, che, che ci sono stati dati e quindi forse non, non, non rovino la magia del momento eh, se non ringraziando davvero veramente con, con, con tanto cuore il, il nostro ospite per il tempo che ci ha dedicato, per gli stimoli che ci ha dato, ehm, per anche delle sollecitazioni che poi forse recepisco come, come rettore, nel senso che eh, diciamo, il, il dottorato è un, un momento in cui abbiamo il terzo livello della formazione del nostro, del, della nostra Repubblica, no? il più alto titolo che la Repubblica con, concede eh, nel percorso di formazione. E dopo si aprono le porte, le strade per, eh, li chiamavo emerging scholars, eh, perché non mi piace il, eh, invece l'espressione utilizzata in, in italiano che è il preruolo, tremenda espressione devo dire, che però è la porta d'ingresso per chi poi è interessato all'università, all che è un periodo difficile, è un periodo di... Eh, difficoltà di, di precarietà eh, che ognuno di noi ha vissuto nelle sue epoche, eh, che ha bisogno di reti di protezione e che ha bisogno in qualche modo di essere ascoltato eh, perché, perché questo momento della precarietà è un momento importante, da lì arrivano le nuove generazioni di ricercatrici, ricercatori nelle università, poi alla fine non importa se, se, se arrivano qui se, arrivano a, se vanno all'estero creiamo nuovi ricercatrici ricercatori Vale va la pena ovviamente avere una lo dico da, nel ruolo che da pochi giorni ricopro occorre porre attenzione, ascolto sui bisogni di questo momento precario nella vita delle, dei giovani delle giovani eh, generazioni di, di, di ricercatrici, ricercatori. Uh, C'è qualcosa che forse faremo a breve mh, come, co, come Ateneo, spero di poterla realizzare, uh, in qualche modo uh, un osservatorio che ci consenta di capire il, i, le difficoltà del, della precarietà di chi entra in questo percorso uh, e, e, e quindi come dire, mettiamoci anche... Eh, diciamo in moto per ragionare su questo tema mi è piaciuto molto l'espressione eh, rete di protezione che è un senso, una rete di responsabilità che dobbiamo avere per, per, come dire, per, fare, per fare meglio per gli altri di come probabilmente non è stato per noi in qualche caso e quindi forse da questo almeno io colgo un messaggio che mi porto stasera ma ognuno di voi probabilmente si porta altri messaggi ognuno per su attenzioni e sensibilità e di questo credo che dobbiamo essere tutte e tutti grati al professor Alberto Mantovani per quanto ci ha regalato È un dono eh, stasera e poi ci regalerà domani perché domani eh, nell'inaugurazione avremo un suo intervento e sono sicuro sarà altrettanto stimolante come quello di questa sera grazie al professor Mantovani